<ride> diciamo, in cui potremmo fare stupidate. È vicino a delle chest. Cina delle cesta e se ci troviamo nemici a corta distanza: cioè a bruciavelo. In quel caso, infatti, ragazzi, ci troveremo il legno addosso. Quindi, ripetiamo: siamo attenti alla chest e a nemici. Poi ad eventuali distrazioni, tipo picconare alberi, ma spero di non essere così stupido. Spero perché effettivamente lo sono. Comunque, per esempio, questo lo posso esatto, tranquillamente picconare. Easy. Volevo comunque dirvi, ragazzi: che io sto facendo arena. Allora, io sono nella Open League. Quindi, non, infatti, non, non trovo gente molto forte come potete vedere. Non trovo queste cime. Ho Appunto utilizzare la possibilità Di fare uh, arena Proprio con la gente di basso livello Fondamentalmente perché come potete vedere 800 certo punti arena proprio perché ragazzi questa sfida In realtà è molto difficile Bisogna stare troppo attenti Quindi non mi volevo rendere le cose ancora più difficili Fightando magari in solo con gente Proprio del mio livello quindi shala Ci faremo easy kill ve lo, però, ve lo premetto Eh Uh, e assolutamente non voglio dare l'impressione di uno che si vuol vantare eliminando gente in arena a 800 punti Sto giocando ragazzi e stiamo esclusivamente pensando alla sfida Poi le kill se arrivano tanto meglio Altrimenti scialla. non è il mio obiettivo principale quello di portarcela a casa tante kill Allora, quello è un nemico, sì Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, quello era un nemico No? Non era un nemico Calmi Ok Non ho un fucile a pompa però, eh Nemico in testa, ma io non ho un fucile a pompa. Fucile a pompa? Uh, bello. Legno, ovviamente. <ride> non ne avevo dubbi. Il legno veramente mi è droppato come se fosse pane. Però poi quando ti serve non ce l'hai mai. Legno? Certo, che, che, che legno. Poteva mai non darti altro legno? Eh sì. Che ce frega? L'altro porto di Gamer a fare sfida E che fai? Non glielo dai, altro legno. Ah, tipo. Lo stai? Fate vedere. Veramente capendo. Non ho idea di dove sia. Forse sta qua sotto. Aspettate. Uno si è travestito Allora sta uno qua sotto Poi si è travestito pure un altro Ora Mi spiace per te man Dai Hai 9 di vita Lo sei anche tu Ok Perfetto Non sto neanche lootando la gente che sto eliminando sinceramente Allora facciamo una cosa Questo lootiamocelo eh, Non fa niente Perché comunque ci servono ragazzi materiali così vari Dov'è il legno? Che sta lì Attenzione, a posto, ciao Mamma <ride> mia ragazzi, lotare così è veramente pericolosissimo Non ansia della madonna Mi servono anche però un po' di munizioni, eh L'assalto soprattutto Ancora legno, basta Ma cos'è una presa in giro? Scusami, eh Tra l'altro non posso neanche raccoglierlo per sbaglio Perché me lo raccoglie, cioè, capito? Stavo spaccando l'albero Panico, questa cosa sta diventando troppo complicata Aiuto Perfetto, ferro Altro ferro Ah, questo sta mida, 6 del legno, va bene cioè, stava Midas. Non è vero, non stava Midas. L'ho eliminato stesso io quel nemico. Non so neanche io cosa elimino e chi elimino. Ah, sta un tizio. Mm. Meno male che non sono caduto sul ferro. Meno male che non sono caduto sul ferro. Cioè, sul, sul legno. Vabbè, avete capito. No, no, stami lontano. No, no, Fra mi devi stare lontano. Vattene, vattene, allontanati. Mamma mia. Non posso eliminare i nemici se mi stanno così vicino. Altrimenti io cado sul legno. Ma che te ne vai pure te? Ok. Dammi tutto a posto. Ciao, bella frate, piace la minican? Ah, soddisfazioni Allora, oh Oh, oh, oh, oh. Tu, tu, da dove, tu da dove, scusami Non ho capito Pare gente, non me ne accorgo neanche Ma sul tipo non, non lo so, i topi si nascondono Ma non comprendo Aspettate, allora Il legno abbiamo visto dove sta, quindi passiamo di fianco mi interessa giusto questo mattone, 100 up, Ciao, a posto, sono felice ora C Calmi tutti, ragioniamo un attimo con intelligenza Apriamo prima le cose più importanti Perfetto, non è uscito niente, ottimo Tu cosa mi dai? Altro legno, devo fare un po' di slalom qui Questi me li faccio un attimo, tanto danno ferro Cioè guardate, stare con il legno così vicino è veramente inquietante C'è gente sopra, ottima brutta notizia Aspettate un attimo ragazzi Finite di colpire assalto nel caricatore Ok Meno male ragazzi che queste persone non sono forti Questa è la mia unica fortuna C'è altro legno Ma quanto legno spona? Ma scusatemi Ma basta Allora uh, Medikit Altre pozze Ok Sono full ragazzi Sono full di tutto quello che potrei avere Mi castava del legno qua Sto so avendo il panico ragazzi Vedo legno ovunque Ok, un po' di slalom dovrebbe bastare Questa pozza grande me la prendo volentieri E qui invece... Altra porza grande Ok A posto Fate le nostre 7 kill Pulite Easy Soprattutto easy ragazzi Continuo a dirlo non... Questa partita Non mi sta risultando Assolutamente difficile Ma ci mancherebbe uh, Direi che Attenzione Attenzione Attenzione Attenzione Stai calmo Tu, tu sei pericolosissimo Con quell'arma di distruzione atomica Che è la minigun Possiamo andare a cercare gente Ma non c'è l'elicottero Oppure In arena Non ci sono gli elicotteri Vabbè Andiamo alla riscossa Di due avventure pronti uh, Dovrei andare dall'altro lato Rip Ho Sbagliato strada, Qu questo è il riassunto della mia vita Io che vado alle avventure ma, ma che sbaglio Strada, si sì, rip C'è, c'è, proprio, proprio gente che sta camperando Qua dentro Che, che, che, che, che, che, che mira ho avuto La miradetta delle dabis Scusami fra Ora ti miro come si deve Stai fermo, stai fermo, stai fermo, stai fermo Questo mi deve far scendere nello scantinato Ti vuoi stare, hai cioè, fra, sta arrivando un altro tizio. No, io ora devo stare qua sotto per colpa di sto tipo. So sorry, dude. Aspettate un attimo. Oh, uh, Allora, Mi, mi servono 10 di mattoni. Non farmi fare. Ok, ciao. Tra l'altro, ragazzi, mi servono anche colpi a salto. Io sinceramente non ho idea. Di dove posso trovarli. Fightano minigun. Quella che sento credo sia una minigun. Dai, non fightatevi. Aspettate. Arrivo! Mi faccio doppia kill. Attimo. z. Porto Gamer's Coming! Please, stop! Non momento, you. Ci sto! Oh, aspetta un attimo, frate! Ci sto, ci sto! Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando il bo. Erboro! Oh, abbiamo il pro player qua! <laughs> Scusami, eh, scu va, va, vai, questo mi chiude nella box. Il problema non era il fatto che lui si alzasse, perché se si alza, raga, a me non interessa. Almeno il problema principale è se lui mi chiude nella box con lui, quello comincia a diventare un problemino. Vabbè, tu mi hai rotto un attimo, quindi giochiamola seriamente, raga Ok, bella per te. Non eri male. Questo c'è da metterlo, però piace. Gli edit sono belli, ma non utili se fatti con come li faceva lui. Qua sotto non riesco a vederlo da qui, almeno non ancora. Mi spiace, dude. Allora, calmi tutti perché questo. Calmo, grazie. Non ho il nemico alle spalle, serio? Veramente non mi sta inseguendo? Non ci credo manco se lo vedo che non mi sta inseguendo eh, infatti Col po' di Barret, tra l'altro Ah, questo me lo trovo troppo addosso Porca miseria, ma basta! Ma quanta gente c'è? Sono circondato da cecchini e senza materiali, hanno tutti il baret, tutti, dal primo all'ultimo Ho paura di cadere su del legno Non posso sfondare questo muro, avrei voluto sfondare questo muro ma non mi conviene perché sta l'albero davanti Sbaglio di qualche millimetro, credo che mi zappa del legno E vorrei, lo sapete ormai, evitare Allora, uh, la situazione non è delle migliori, sono in low ground Con pochi materiali, vabbè, dirla tutta e qua mi posso solo nascondere, non credo mi teletrasporti. A differenza di altre zone. C'è un tizio proprio sopra, a dirla tutta. Sta uno che, mi, che sta sparando col Barret sopra di continuo. Non so se spara un altro colpo in modo che lo possiate sentire. Comunque c'è, mi sta spammando col Barret. Io in realtà vorrei un attimo prendere il ground, ragazzi. È una minigun. Uhuh. Dove sono caduti sui materiali? Calmi La safe è stata me Calmi tutti un attimo Dov'è il legno? Dov'è il legno? Sta là Ok Grazie Sta arrivando gente Non ho preso il legno eh mm, okay. Ah ciao How you doing? Drew? You cosa ha detto? Vabbè qua mi vedete le teletubbies E fortunatamente questo è stato l'unico Della lobby che si è fatto veramente Eliminare comunque le teletubbies <ride> Ok Raga, mancano 4 persone. Ci possiamo fare 17 kill. Che in realtà sono un po' pocucce per la lobby che abbiamo trovato. Volevo sparare con l'M4, non so perché.